Per designare eh, nella tradizione giudaica eh, due differenti tempi. E per poter leggere correttamente quindi, il Vangelo di Giovanni è necessario tenere presente alcune premesse che ci indicano appunto la chiave di lettura e con la quale eh, evidentemente affrontare alcuni passaggi che altrimenti sarebbero di difficile comprensione. Nello specifico, prima di tutto, dobbiamo differenziare la missione storica di Gesù dalla missione metastorica. Sulla missione storica, naturalmente, sono state scritte eh, moltissime pagine e sulla missione metastorica di Gesù, invece, intendiamo soffermarci con più precisione in, questa, in questo momento. Questo perché? Perché ci spalanca ad una visione anagogica e di quello che è l'agire di Gesù che va al di là e trascende il contingente in cui avvengono certi fatti e certi avvenimenti. Di per sé il termine olam non significa solo tempo ma afferisce anche alla dimensione spaziale quindi è un concetto molto complesso ehm, che va appunto considerato nella sua globalità, nella sua profondità. L'oiato tra le due, due, due, tra le due dimensioni dell'Olam Abba e dell'Olam Azzeh è il cosiddetto tempo messianico e questo tempo messianico è naturalmente di difficile comprensione e di difficile descrizione la tradizione giudaica ci dice che può durare un battito di ciglia, noi sappiamo anche che nella scrittura si dice che agli occhi di Dio mille anni sono come un giorno, quindi è difficile dire quanto dura questo tempo messianico. Nella tradizione cristiana si parla di questo tempo messianico come di un tempo contratto, che però allo stesso tempo... Può essere dilatato, quindi è un lasso di tempo evidentemente molto particolare e di difficile costrizione in definizioni che lasciano un po' il tempo che trovano. La questione interessante che si inserisce in, questa, in, diciamo, in, questa, in questo discorso è quella presentata da Agamben che dice Sicuramente quando finisce l'epoca dei profeti inizia l'epoca degli apostoli e inizia in questo modo il tempo messianico. Questo tempo messianico ci dice Agamben che è un tempo che riguarda non più l'annuncio di un tempo che deve venire ma un tempo che inizia evidentemente con l'arrivo di Cristo. Quando arriva l'apostolo il profeta tace perché non c'è più un tempo da annunciare, ma c'è un tempo che si presenta e deve essere vissuto dall'apostolo. Ecco perché Agamben recupera l'espressione paulina: hunun kairos, cioè il tempo di ora, con kairos tradotto con tempo, ma sappiamo che appunto. Eh, ha tante sfumature semantiche che vanno al di là del concetto di tempo come noi lo possiamo percepire e che quindi non è Chronos. Il tempo messianico non è il tempo della fine e non è nemmeno la fine del tempo. Ma è un tempo intermedio che possiamo dire che si contrae e inizia a finire. E dice, infatti, eh, nella prima Corinzi 7,29 Paolo, «Hokairos sunestalmenos estin», quindi evidentemente parla di una contrazione. Agamben dice che si può considerare questo tempo come il tempo che resta tra il Kronos e la fine del Kronos. Quindi è un lasso di tempo di difficile definizione e di difficile comprensione. Sappiamo comunque che il tempo messianico non è né lo lama Ba né l'Olamazè, è qualcosa che sta in mezzo. Non è nemmeno appunto il tempo della fine, l'escaton, quindi non è l'escaton apocalittico come suggerisce sempre Agamben, è il tempo che resta fra questi due tempi. Tuttavia, se eh, appunto consideriamo ancora la, il, diciamo, la, la porta di Agamben su questo tema così difficile, eh, ci dice appunto anche lo stesso autore che eh, trova difficoltà nel rappresentare graficamente questo tempo messianico, questo tempo che sta tra i due olamim. Perché? E dice Agamben se troviamo qualche cosa di rappresentabile diventa impensabile cioè riusciamo magari a rappresentare graficamente qualcosa che però non riusciamo a far corrispondere a un pensiero viceversa se troviamo qualcosa di pensabile eh, diventa eh, graficamente irrappresentabile penso, eh, insomma a mio modesto avviso, che questa difficoltà sia tutta eh, legata al nostro, eh, diciamo, concetto di Kronos come entità eh, separata da un lato e alla nostra abitudine a volerlo rappresentare in modo lineare. Questo naturalmente ci eh, porta a delle difficoltà oggettive di eh, far collabire, di far combaciare e eh, far diventare congruenti eh, i pensieri che noi possiamo sviluppare rispetto a questo tema e la nostra capacità poi di trovare una rappresentazione grafica soddisfacente. Tornando eh, un attimo a ciò che intende Paolo con il tempo di ora, naturalmente eh, lui eh, intende un tempo che sta tra la resurrezione e la parusia, il ritorno di Cristo. Con parusia naturalmente noi eh, intendiamo ciò che significa etimologicamente, cioè para ousia, cioè un essere presso, un essere con, che quindi ci indica una presenza del Signore evidentemente diversa da quella che noi possiamo percepire in questo lasso di tempo dopo, da dopo la resurrezione fino al momento in cui tornerà. E, Agamben, a questo proposito, rispetto a questo tempo messianico che sta tra la risurrezione e la parousia, eh, parla di un tempo operativo. Qui a nostro avviso è eh, necessario aprire due piccoli insomma, filoni di riflessione. La prima riflessione si pone su, da un punto di vista filologico, perché Agamben per parlare di operatività si rifà al, a ciò che viene detto in 2 Maccabei 5.25, quando si parla si utilizza il termine Argeo. E, Argeo, eh, diciamo, viene riferito nella 70 al riposo dello Shabbat, che in questo caso sarebbe quindi in qualche modo un'icona, una prefigurazione eh, di ciò che avverrà nell'Olam Abba, un tempo dopo questo tempo in cui conosceremo appunto il riposo dell'eternità. Agamben, eh, Agamben giustamente scompone il verbo in alfa privativo e ergos, che eh, traduce con inoperante, quindi un tempo di inoperatività, di disattivazione. È chiaro che se stiamo solo sul greco, e come appunto la 70 ci suggerisce, questa scomposizione è lecita, è comprensibile ed è anche condivisibile. Il problema si pone sempre quando noi cerchiamo di capire il pensiero giudaico che sta dietro la scelta di un termine in greco e ancora qui ritorna la difficoltà del passaggio di lingue. Se noi parliamo di disattivazione, evidentemente ci perdiamo qualche cosa di quello che invece significa Shabbat. Shabbat, dobbiamo ricordarci che deriva dal verbo Yoshevet, che significa sedersi, quindi non sarebbe una inoperatività, come abbiamo detto anche in un'altra occasione, perché ogni ebreo sa benissimo che di Shabbat ci sono cose da fare, e cose da non fare e non per questo significa necessariamente riposo perché ci sarebbero magari cose riposanti da poter fare che vengono invece eh, impedite durante eh, lo Shabbat e viceversa quindi ehm, è molto difficile parlare di inoperatività se abbiamo in mente ciò che un, un ebreo osservante sa di che cosa significa Shabbat quindi eh, non si tratta di eh, una disattivazione e, ehm, e nemmeno di una inoperatività, si tratta invece di un'anticipazione di quella pace operosa che c'è nella prefigurazione del Lam Habba. Quindi diciamo da questo punto di vista ci eh, discostiamo un attimo dalla, da ciò che dice Agamben a questo proposito proprio per questo motivo. Il secondo filone di riflessione invece eh, riguarda proprio eh, la differenza sottile tra eh, tempo operativo, che dovrebbe essere la cifra che secondo Agamben caratterizza questo tempo messianico, e operatività. La differenza sicuramente è molto sottile, ma se sappiamo che il tempo di per sé non ha valenza ontologica, a nostro parere sarebbe più corretto appunto parlare di operatività come caratteristica, come cifra eh, caratterizzante eh, della condizione storica, della condizione appunto eh, del tempo messianico di che noi stiamo vivendo. E in questa vicenda, appunto, in, cui, in questa vicenda terrena in cui ciascuno può sentirsi in relazione con Gesù, eh, si può preparare a vivere l'evento della parosia in una operatività che ci sgancia quindi dalla categoria di tempo come, eh, diciamo, realtà eh, a sé stante con una valenza ontologica e ci inserisce invece, di nuovo, un, ancora una volta, in questa eternità in cui di fatto siamo già, soprattutto dopo la resurrezione di Cristo. Quindi eh, non, si, non si parla più, diciamo, di tempo come realtà a sé stante ma di topoi, di luoghi di relazione che quindi ci rendono operosi in questo tempo messianico in questo tempo che sta tra l'Olam ze e l'Olam Abba sono luoghi immateriali, naturalmente, come abbiamo detto, questi topoi che caratterizzano questo tempo che noi percepiamo come Cronos, ma che è eh, naturalmente eh, innervato di innumerevoli Cairoi in cui noi possiamo incontrare il Signore Gesù in virtù della sua risurrezione nell'attesa della sua venuta, della sua parusia. Ci fermiamo qui per oggi. Spero di aver dato qualche spunto di riflessione anche questa volta, qualora qualcosa non fosse chiaro ci sono gli strumenti per mettersi in contatto e fare domande e vi ricordo se vi fa piacere per chi non l'avesse già fatto che è possibile iscriversi al canale, potete far girare questi video se li ritenete utili ed edificanti per le persone a voi care. Un saluto, vi ringrazio e alla prossima, ciao!